Amiche ed amici, bentrovati in questo nuovo live. E da molto che non trasmettevo, volevo parlarvi giorni fa della guerra fra Azerbaijan e Armenia, ma l'ho fatto nel mio canale principale di YouTube. e Adesso vi trasmetto questo live in sprecher perché eh, mi mancava di fare un live in sprecher, l'episodio del quale State ascoltando il contenuto tratterà di YouTube e i suoi algoritmi perché sono anni ormai che vengo ascoltando molte considerazioni riguardo come aumentare il numero degli iscritti come aumentare le visualizzazioni, come aumentare i like i commentari come aumentare le ore di visualizzazione del canale. E mi sembra che sono tutte teorie buone, ma che sono un po' tirate a campare. E quindi mi raccomando, se avete poi delle domande da fare in questa live di Spreaker, qui su Spreaker, o nel mio canale di YouTube, dove verrà salvata in automatico, eh, sprecher, radio, podcast of Sant'En Chan. Fate dei commenti e dategli like o dislike se vi è piaciuto o no. E condividiatela affinché anche altri in YouTube e in Sprecher possano dire la loro. Iscrivetevi, così aiuterete il mio canale di sprecher ma anche eh, il mio secondo canale di YouTube a crescere. E adesso passo a disporvi i miei pensieri al rispetto. Molti non tengono in considerazione gli algoritmi di YouTube. Certo, gli algoritmi di YouTube si basano anche sui like che ricevete, sui commentari, sui dislike, che poi valgono lo stesso, perché sono le reaction del pubblico. Quindi non c'è problema se vi danno più dislike che like, significa che il pubblico comunque vi segue e reazione ai vostri video. E poi... La condivisione perché è importante non soltanto generare visualizzazioni, ma anche e ore di visualizzazioni per video, ma anche che i vostri video generino traffico a altri video del vostro canale o di altri canali e che i vostri video siano condivisi dal pubblico. Però c'è un qualche cosa che la gente ignora e che ignoravo io per molti anni ogni volta che voi guardate il video di qualcuno associate il vostro canale e i vostri video ai video e ai canali di qualcun altro e io avevo la brutta abitudine per anni di uscire da youtube e di guardare i video senza commentarli e senza dargli like video che ricercavo in youtube per per tema e quindi nessuno sapeva della mia esistenza al di fuori del novero dei miei iscritti vabbè che ogni volta che ti commentano un video per esempio dovresti non soltanto rispondere al commentario ma passare dal canale di chi ha prodotto il commentario guardargli un video e commentarlo e dargli like se ti piace ma il fatto è proprio quello se ti limiti a guardare i video e commentare video dei tuoi iscritti che interagiscono con te e sono i video della tua community perché i nostri iscritti sono la nostra community rimandremo chiusi in una bolla che magari può essere ampia possiamo avere 2 3.000 iscritti 30.000 iscritti di cui solo il 10 per cento attivi Invece se vogliamo aumentare il numero delle visualizzazioni dei nostri video e anche delle ore di visualizzazione, innanzitutto dobbiamo cercare di raggiungere il grande pubblico, che eh, questo implica collocare i nostri video nel campo delle ricerche della maggior parte degli utenti, attraverso il titolo, una buona descrizione e migliori tag ma non basta dobbiamo anche essere attivi in youtube nel guardare e commentare i video di altri ma non soltanto dei nostri iscritti dicevo voi ogni giorno guardate due o tre video io ultimamente sto riguardando i video musicali di frank zappa jimmy Hendrix, jim page eh, oggi Osborne dei Black Sabbath, per dire, i classici del rock, e commento e do like, magari non i titolari dei canali che questi video già hanno 20 milioni di visualizzazioni, loro non mi rispondono, ma io lascio dei commentari intelligenti, non il solito bel video, e non solo quello ma per esempio ci sono dei commentari che ricevono 30.000 100.000 like e eh, 50.000 commentari a loro volta allora do like a quei commentari e lascio un commentario a quel commentario tipo brillante mi piace eccetera bel commentario o oh, magari non mi se non vi sembrerà vero ma io ho avuto 20 iscrizioni negli ultimi mesi dopo mesi di aver commentato dei video e di aver commentato dei commentari molto commentati perché quando tu dai like e commenti un commentario molto commentato che ci abbia like e dislike tutti quelli che hanno lasciato un like o un dislike leggeranno il tuo commentario se sono 30.000 100.000 persone e leggeranno il tuo commentario e poi quando lasci un commentario a un video molto visto e inizi a dare like ai commentari molto eh, che hanno ricevuto molti like anche quelle persone sapranno del tuo commentario quindi automaticamente voi andate in analytics in youtube soprattutto dal cellulare facile andate a vedere l'origine del traffico perché ci sono dei video che portano ai tuoi video e al tuo canale possono essere i tuoi stessi video come i video di altri quando voi lasciate un commentario in un canale magari l'1 per cento del traffico ve lo dà quel video non importa se eh, se ha molte visualizzazioni e molti commentari oppure no quindi questo che significa? Che associeranno il video che hai commentato al tuo canale e ai tuoi video. Se rimani ristretto in un determinato ambito, cioè guarderai sempre gli stessi video, magari dei tuoi iscritti, non crescerà il tuo canale, rimarrai in quella bolla che non si espanderà più di tanto. Invece, se inizierai a vedere li, eh, video di altre tematiche, per esempio, storia della seconda guerra mondiale, letteratura, bisogna cercare delle tematiche diverse, gastronomia, io per esempio guardo video di gastronomia anche asiatici, tanto non c'è bisogno di capire nulla, di arti marziali, dei maestri giapponesi cinesi coreani non c'è bisogno di capire nulla per guardare l'esecuzione di kata di forme coreografiche di tecniche ma eh, bisogna anche tenere presente che youtube premia i canali che rimangono attivi più tempo possibile non necessariamente devi ottenere mille visualizzazioni o diecimila visualizzazioni in un giorno per essere un canale importante ma il traffico deve essere continuo ora mi spiego nel mondo ci sono 24 fasce orarie se tu fai dei video per un pubblico esclusivamente italiano è logico che ci sono delle zone morte per esempio dalle 10 di sera alle 6 del mattino, o uh, dalle 10 di sera fino alle 10 del mattino, dipendendo da chi ti guarda. Poi dalle 10 del mattino a mezzogiorno ti seguono in pochi, da mezzogiorno alle 3-4 del pomeriggio ti segue più gente, dalle 4 alle 8 del pomeriggio di sera ti seguono più persone, la maggior parte ti guardano dalle 8 di sera alle 11, e poi finisce il pubblico ma se hai del pubblico anche dalla thailandia dal giappone dalle hawaii insomma da molte parti del mondo anche se ti seguono in pochi ti seguono costantemente e quindi l'affluenza al tuo canale è incessante e perché non c'è sempre qualcuno che guarda i tuoi video quindi cerca di guardare non solo per interesse, per argomento, cercando gastronomia nei vari idiomi, eh, bricolage, arti marziali, perché le arti marziali si praticano ormai in molte parti del mondo, meditazione, eccetera, ma anche per aree geografiche. Qualcuno, e non necessariamente di chi ha pochi iscritti, io ho degli iscritti nel mio canale che hanno milioni di iscritti. Risponderà al tuo appello, risponderà ai tuoi commentari, si iscriverà addirittura al tuo canale. E allora vedrai che quando commenterai uno dei suoi video e darai like ai commentari che ha, sia che siano pochi sia che siano molti, soprattutto i canali che hanno molti commentari e molte visualizzazioni, hanno dei commentari che hanno 30.000 like. Dai like a quei commentari e lascia un commento a quei commentari con molti like. Qualcuno ti risponderà, qualcuno guarderà i tuoi video e gli darà like e lo commenterà. Magari si iscriverà al tuo canale anche se non parla italiano, parla giapponese o thailandese. A me mi è successo così e funziona. Quindi io oggi, ogni giorno guardo video che non siano necessariamente parlati in idioma occidentale perché sono video che hanno a che fare con arti marziali gastronomia giardinaggio temi che non devo interpretare l'idioma per comprenderli oppure paesaggistici che li fanno con i drone riprendendo i paesaggi e quindi sono dei paesaggi stupendi dei paesi asiatici per cui no, non devo capire o delle hawaii non devo capire quello che dicono la natura parla da sé i templi le costruzioni anche dalla grecia dalla tunisia dal maghreb e quindi voglio dire lo potete fare anche voi e come sfruttare quindi gli algoritmi di youtube perché lavorino per noi semplice YouTube associa il nostro comportamento a quello che guardiamo e saranno associati per affinità i nostri video, le nostre liste di riproduzione e i nostri canali. Sia che guardiamo i video nella sessione di, di YouTube, sia che lo guardiamo i video. Guardiamo i video in uno Smart TV senza aver avuto accesso al nostro account, però è meglio aver avuto accesso all'account di YouTube. Quindi, più interazione avete anche al di fuori della cerchia del novero dei vostri iscritti. Ma potete anche interagire con gli iscritti dei vostri iscritti guardando i video degli iscritti dei vostri iscritti e commentandoli. In questo modo non dico che tutti interagiranno con voi, ma qualcuno lo farà. Ecco, ho creato questo video e lo salverò nel mio secondo canale di YouTube per non caricare troppi video nel mio canale principale di YouTube, che è Santen Chan. Quindi vi lascio, buon fine settimana a tutti e mi raccomando, se vi è piaciuto questo video commentatelo in YouTube. Iscrivetevi al mio canale principale di YouTube. Adesso vi lascio, altrimenti inizia un'altra traccia di speaker. Ciao, ciao, mi raccomando, grazie per avermi seguito in questa live o per guardarla, sentirla indifferita. Ciao.